Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Pescara Dolc, l'azienda italiana che produce le dolci bontà per la distribuzione automatica, io, perdonami Rodolfo, le chiamo così, e siamo in compagnia di Rodolfo Falcone, il responsabile commerciale dell'azienda. Rodolfo, bentornato! Buongiorno a tutti e benvenuti alla dodicesima edizione del Venditalia. Siamo qui con molto entusiasmo e con tanta voglia di, di, di ritornare diciamo, alla normalità. Ci proponiamo con delle novità: una nuova referenza di trancio di crostata mele e cannella. È una linea pocket prodotto del tutto nuovo, parliamo di frollini in tre versioni e con un'attenzione un a quello che è l'ambiente, di con queste novità ci proponiamo con degli imballi che possono essere conferiti nella carta e di conseguenza abbiamo visto molto interesse in questo e l'azienda ha eh, un'attenzione sempre maggiore mh, per l'ambiente allora Rodolfo io non mi sono sbagliato dicendo l'azienda che produce le dolci bontà destinate al settore del vending perché voi in realtà da tanti anni realizzate una serie di prodotti da forno con eh, delle particolarità uniche sì, le, noi il mondo del vending lo viviamo oramai da circa 20 anni, eh, sono tutti prodotti che nascono e eh, vengono studiati appositamente per, per questo canale e eh, cercando di essere sempre di più innovativi e attenti a quello che ci chiede il mercato, eh, sempre con una grande attenzione alla ricerca per le materie prime eh, Mm, prodotti a chilometri uh, zero, cerchiamo di attingere il più possibile a, a, alle materie prime de, de, del nostro territorio e, e vediamo che questo da parte de, de, del, de, del mercato dei consumatori viene, viene molto apprezzato. Non a caso questo Mela e Cannella è finito immediatamente sugli scaffali, qui in esposizione, perché ha attratto molto l'abbinamento. Sì, sì, dubbiamente è un abbinamento che sposa molto bene, mela cannella, è stato apprezzatissimo. difatti, siamo stati un po' presi d'assalto. E la cosa ci ha reso molto felice perché è un, un prodotto, un progetto che andava avanti da mesi e diciamo che abbiamo ho centrato l'obiettivo. Tante le novità in casa Pescara Dolco o dovrei dire in casa, in casa Falcone Dolciaria che dire, è, è un... È un secondo nome dell'azienda perché è molto legata alla famiglia Falcone. Sì, il nostro brand è Falcone, sui prodotti è riportato il, diciamo, il nostro cognome, Pescara Dolk è per gli addetti è la, la, la, la nostra ragione sociale, essendo produttori de, de, de, de, dell'area Pescarese, allora il, il nostro marketing... Eh, a suo tempo si inventò questo nome. Beh, beh, sai, in tanti lo fanno, poi così nascono le aziende di successo. Passano i decenni e non demorde eh, la voglia di fare, cresce la qualità grazie all'impegno e alla professionalità dei componenti delle aziende e nascono poi dei casi di successo come Piano piano è accaduto e continua ad accadere con voi. E allora qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire a tutti loro per mettersi in contatto con voi nel caso in cui chi è dall'altra parte desidera avere un contatto? Allora www.falconedolciaria.com, lì trovate tutti i nostri riferimenti e, e, e le persone da contattare. Rodolfo, grazie per il contributo, prossimamente ne parleremo ulteriormente anche sui nostri strumenti digitali Bendingnews.it e BendingTV.it, ma anche e soprattutto sulla rivista bimestrale Bending News, il bimestrale dedicato alla distribuzione automatica italiana. Grazie per il contributo. Grazie a voi e a presto.